Ciao a tutti, oggi prepareremo il budino al kiwi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono kiwi tagliati a pezzetti, acqua, succo di un limone, zucchero semolato e amido di mais. Andiamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale lo zucchero. e polverizzarlo 10 secondi a velocità 10. Sunire lo zucchero sul fondo del boccale. Aggiungere il kiwi e tritare per 10 secondi a velocità 10. unire sul fondo sempre con l'aiuto di una spatola, aggiungere l'amido di mais e il succo di, di un limone e far amalgamare per 10 secondi a velocità 4 sino ad arrivare a 5. Riuniamo di nuovo sul fondo del boccale. aggiungere l'acqua e far amalgamare per 20 secondi a velocità 5 adesso questa sarà la consistenza che avremo in questo momento. Faremo addensare il budino cuocendolo per 6 minuti. 100 gradi, velocità 3. Il nostro composto è pronto, bello addensato, andiamo a trasferire negli stampi. Dopo averlo trasferito negli stampi, andiamo a riporre in frigo per almeno 2-3 ore. I nostri budini al kiwi sono pronti trascorse le 2 ore e mezza, 3 ore, andiamo uscire dagli stampi e andiamo a impiattare. Udino al kiwi. Grazie e alla prossima ricetta.